quanto concerne il drammatico episodio che ci ha colpiti in maniera veramente dolorosissima a tutti, sono in corso, del, sono in corso delle indagini e quindi sarà poi la magistratura fare, eh, a chiarire tutti gli aspetti eh, della vicenda. Per quanto riguarda invece il problema della criminalità organizzata, ovviamente non sarà più le attività ci sono e ci saranno e viaggiano su livelli differenti, ovviamente. C'è una, una fascia di attività che riguardano la cosiddetta microcriminalità o criminalità diffusa, percepita in, immediatamente dal cittadino e che porta a quella percezione che lei la quale lei faceva riferimento, le percezione di insicurezza, come mi piace. Definiva perché la sicurezza la si dà per scontato È quella la percezione di insicurezza. E allora lì ritorna l'invito che facevo poco fa. Se il cittadino vede tre persone sospette entrare nel portone, nell'androne del Palazzo Appiano, è opportuno che non si uccidi dall'altra parte ma che faccia una doverosa telefonata alle forze di polizia perché sicuramente eh, andremo a verificare. Facoltà della presenza di questi soggetti. Sono esempi semplici ma esaustivi del concetto eh, di una sicurezza partecipata e diffusa. L'attenzione c'è sulla criminalità organizzata, con le competenti articolazioni della questura, il raccordo con il, le direzioni centrali del dipartimento. Ostia è una realtà difficile, ma è una realtà attenzionata dalle forze dell'ordine in maniera costante e incisiva.